Pace del Signore a tutti, oggi vorrei solo condividere con voi un po' la mia testimonianza, vorrei condividere qualcosa di quello che Dio ha fatto nella mia vita, prima di convertirmi anche, perché poi quando siamo ovviamente nell'ignoranza non, non diamo peso, non non comprendiamo tutte quelle volte in cui dio ha messo la sua mano per, per proteggerci per, per custodirci cioè non abbiamo l'occhio spirituale aperto per riconoscere l'opera di dio nella nostra vita mi ricordo alcune due o tre occasioni in cui ho, ho potuto gustare scusate ho dovuto interrompere un attimo Dicevo, uh, vorrei raccontare almeno due o tre episodi di quelli che mi ricordo di quando uh, ho visto proprio un intervento da parte di Dio, uh, ancora prima che mi convertivo. C'è stata una volta, ero piccolino, mh, avevo forse una decina d'anni, più o meno, e ero in macchina con la mia famiglia, eravamo fermi a un semaforo, quando è scattato il verde siamo partiti sia noi con la macchina e anche sono partiti. È partita la macchina che era di fronte a noi e ci stava per esserci uno scontro. Prima che le due macchine si scontrassero, io ho visto come un fuo una fiamma di fuoco arrivare e mettersi in mezzo ai due, alle due macchine. Appena io ho visto quella fiamma di fuoco. Oh, mi sono tenuto forte ai sedili e poi c'è stato lo scontro delle due macchine. Devo dire che poi da convertito ho riconosciuto, ho compreso che un angelo di Dio eh, era stato mandato e per grazia mi era stato concesso in quel momento di poterlo, di poterlo vedere perché ho visto proprio arrivare una fiamma di fuoco e inserirsi tra le due macchine prima che le due macchine si scontrassero. E dopo quando mi sono convertito ho compreso uh, che io in quel caso ci ha protetto, io poi ero se, ovviamente senza cintura dietro in mezzo ai due sedili, sarei volato in avanti, però io appena ho visto questa fiamma mettersi tra le due macchine mi sono tenuto ai sedili e poi le due macchine si sono scontrate e quando penso ringrazio Dio anche per queste cose qua perché oh, ci preserva Dio ancora prima che noi arriviamo alla conoscenza della verità, perché in un tempo stabilito poi Dio sa in quale momento della nostra vita noi decidiamo di dare la nostra vita a Lui. Un'altra occasione invece in cui ho potuto vedere la mano di Dio, ero già un po' più grande, oh, quel tempo avevo l'MP3 stavo ascoltando della musica e stavo attraversando la strada non c'era nessuno, era sera mentre attraversavo la strada ho visto, proprio: cioè no, non ho visto io stavo attraversando la strada sulle strisce pedonali a un certo punto oh, ero a metà della corsia mi sono sentito prendere da dietro e tirare all'indietro e appena sono stato tirato all'indietro una macchina è sfrecciata davanti a me quindi praticamente Dio ha mandato un suo angelo, perché dietro non avevo nessuno, Dio ha mandato un suo angelo a prendermi, a tirarmi indietro e nel momento in cui mi ha spinto indietro poi la macchina è passata, se non venivo spinto all'indietro quella macchina mi prendeva in pieno e dalla velocità che andava, perché poi c'era un, oh, un centinaio di metri più là c'era un bar e la gente si è girata a guardare perché... La macchina andava veramente veloce, quindi in quel momento lì ho visto proprio anche lì la grazia di Dio, oggi riconosco ovviamente lì, non, non, non ho dato peso, riconoscevo questi elementi nel senso che dicevo ma pensavo che erano cose particolari al momento però poi sono cose a cui non dai, non dai peso quando non sei convertito, non hai una famiglia cristiana che ti spiega uh, e così via. Un'altra occasione in cui... E uh, lì ovviamente uh, sa sarei stato ma ammazzato sicuramente perché talmente che andava veloce che avrei fatto un volo veramente alto, mi avrebbe disintegrato quella macchina. Un'altra occasione in cui ricordo di aver visto la mano di Dio era, è stato un giorno mentre io stavo, io stavo camminando e stavo... Um, ero a piedi e sono passato di fianco a una macchina che era ferma al semaforo e mi sono fermato al semaforo però avevo sempre una, una voce in testa che mi diceva guarda quella macchina, guarda quella macchina, guarda quella macchina e allora io continuavo a girarmi con la coda dell'occhio a guardare la macchina che c'era ferma non riuscivo a togliere lo sguardo da quella macchina e insomma sentivo che c'era qualcosa che non andava allora nel momento in cui oh, cioè, io guardavo con la coda dell'occhio a un certo punto ho visto che i due si sono parlati perché c'erano due, due uomini a bordo I due si sono parlati, quello che era sul sedile di fianco ha preso il volante, quello che era la guida ha aperto la porta ed è sceso per venire verso di me E io ho iniziato a correre, ho iniziato a correre, loro hanno preso la macchina, mi hanno rincorso, mi hanno rincorso fino a sotto casa ma poi io poi mi sono nascosto Oh, sono salito al terzo piano di un palazzo mi sono nascosto poi loro alla fine se ne, se ne sono andati Insomma, diciamo che mi ha salvato anche da un, da un rapimento che stava per, per avvenire io oh, sicuramente ci sono state poi tante altre occasioni dove Dio ha messo la sua mano che non, non mi vengono in mente però queste sono state tre uh, situazioni molto importanti dove da prima di convertirmi diciamo, ho potuto... Uh, potuto gustare la misericordia e della protezione di Dio e tante volte dobbiamo cercare di tenere gli occhi aperti gli occhi aper aperti per riconoscere uh, quando Dio opera nella nostra vita Adesso vorrei raccontare un pochettino la, te la mia testimonianza io oh, quando ero piccolino Cioè non sono cresciuto in una famiglia cristiana nel senso che sì, cristiani di, di battesimo cattolico ma non cristiani fedeli, cristiani, non ho mai frequentato chiese cattoliche, non ho mai frequentato niente, io non sapevo neanche l'esistenza delle chiese evangeliche sinceramente, ogni tanto sapo dell'esistenza dei testimoni di Geova perché loro li vedi, li vecchi per strada, così, e diciamo che io avevo proprio il rigetto della religione in sé, no? infatti quando... Oh, andavo all'elementare io non ho neanche fatto comunione non ho fatto niente, non ho fatto cresima non ho fatto proprio niente proprio perché non, non avevo nessun tipo di interesse l'unica cosa che mi ricordo però è che quando magari bestemmiavo lì mi pentivo e mi pentivo quando bestemmiavo non avevo questo senso anche se io non credevo perché non credevo però quando se, se mi scappava era difficile, però quando succedeva io chiedevo perdono, anche se sinceramente non sapevo a chi, perché io non, non ero un credente, non credevo. Allora non, avendo, non ho mai fatto comunione e cresci, ma crescendo poi all'età 20 anni, nel 2010... Uh... Nel 2010 ho detto vabbè mi conviene iniziare, sento che mio fratello doveva fare la, la cresima che non l'aveva fatta, aveva fatto la comunione lui ma non la cresima, lui ha iniziato a frequentare una scuola per fare il catechismo per poter fare la cresima. Allora ho detto, vabbè, mi conviene farlo anche a me, non si sa mai che mi può servire, perché poi, almeno sapevo così, che nelle chiese cattoliche per sposarti hai bisogno di comunione, cresima, tutte queste cose qua, quindi ho detto, non si sa mai che poi un giorno mi serve, almeno l'ho già fatto. Allora ho iniziato a frequentare questa suora qua che mi parlava, di, mi parlava di Mosè, mi parlava di Gesù, insomma, mi parlava di tutto ciò che, cioè di alcune cose citate nella Bibbia. Però io ricordo che oh, cioè, da una parte mi entravano, dall'altra parte mi uscivano. Non, non, non avevo interesse, per quando non credi non hai interesse. E io quando tornavo a casa ridevo anche su quello che lei mi aveva detto, no? Su queste cose qua, i miracoli, tutte queste cose. Cioè erano cose a cui io mh, non davo peso, cioè io ridevo su queste cose qua quando mi, ven mi venivano dette. E... Allora, ho iniziato a frequentare, e poi avevo l'obbligo, diciamo, di dover frequentare ogni domenica la chiesa cattolica perché? Perché dovevo fare la cresima e la comunione, quindi mi aveva detto che dovevo iniziare a frequentare. Pensare che quando lei mi, mi invitò a fare ad andare in chiesa, io gli dissi: proprio: ma, ma posso iniziare in maniera eh, un po' alla volta, no? Cioè, una domenica sì, una domenica no, proprio perché non, non avevo voglia. Però diceva: no, devi andare sempre, di andare sempre, allora presi ad andare in chiesa e avevo talmente poco interesse cioè non c'era proprio l'interesse che io quando andavo in chiesa giusto per dover ascoltare per forza mi mettevo dietro la colonna io non vedevo neanche chi c'era sul, sul sul pulpito lì a parlare perché io stavo proprio sopra il cioè dietro la colonna infatti quando poi lei mi faceva la domanda che c'era, com'era io dicevo: ma sinceramente sono andato ma sinceramente non lo so perché io ero dietro la colonna e non, eh, non lo vedevo non guardavo neanche in faccia quello che stava parlando. Quindi avevo proprio questo, questo atteggiamento, no? Proprio non mi interessava. Però Dio sa come parlare ai nostri cuori. E nella parola di Dio è scritto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non indurite i vostri cuori perché se noi induriamo i nostri cuori... Uh, e chiudiamo le orecchie alla voce di quello spirito glorioso che ci vuole parlare che ci vuole condurre alla vita perché Dio è scritto in Giovanni, in Giovanni 3 che Dio ha tanto amato il mondo per, e ha da, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna e io devo dire che uh, è vero, non, dobbia, non bisogna chiudere il, le orecchie e il cuore sia da non convertiti sia da convertiti perché tante volte chiudiamo le orecchie alla voce dello Spirito Santo che ci parla perché lo Spirito di Dio ci vuole ammaestrare vuole indicarci la via in cui dobbiamo camminare e Dio non ci lascia soli Gesù l'ha detto io non vi posso lasciare soli non vi lascio orfani, non vi lascio da soli e c'è bisogno della sua presenza nella nostra vita che ci guida, che ci sostiene, che ci fortifica e devo dire che oh, Dio parla sempre al cuore allora io frequentavo, ripeto, senza interesse, però Dio sa come arrivare al nostro cuore. Gloria a Dio, abbiamo un Dio che sa come parlarci e arrivare al nostro cuore. Allora iniziò Lui a parlarmi, iniziò Lui a parlarmi. Uh, cioè iniziò a parlarmi nel senso che io avevo tante domande per la mia mente ma non cristiane, ma boh, non me le ricordo neanche più sinceramente quali erano queste domande però quello che ricordo è che in quel periodo iniziò a darmi a, a, a mettermi davanti persone che qualsiasi pensiero passava per la mia mente lui mi metteva davanti delle persone che mi parlavano proprio di quel pensiero che mi passava per la mia mente, e sta cosa mi iniziava a stupire, perché io dicevo, ma ah, io ho pensieri che girano nella mia mente, ma appartengono a me, cioè sono miei e non li sa nessuno perché io non li dico a nessuno. Chissà come mai puntualmente arriva qualcuno e tocca proprio quell'argomento che ho nel mio pensiero, in quel momento a cui sto pensando, no? Ho detto e quindi mi chiedevo, dicevo, ma se effettivamente io sono l'unico a conoscerli, uh, boh, magari realmente c'è un Dio che sta cercando di parlarmi in qualche modo, di farmi comprendere la sua esistenza che c'è, perché li so io e se c'è un Dio li sa pure lui, perché se c'è un Dio lui sa i miei pensieri e quindi e iniziavano a frullarmi queste cose per la mente, lui iniziava a darmi queste piccole risposte, giusto per iniziare, iniziare a farmi comprendere la sua, uh, la sua presenza, allora fu un periodo che, cioè quel periodo fu portato avanti così da parte di Dio, e io... Pian piano che andavo nella chiesa cattolica, allora vedendo queste risposte, no, queste, queste cose, ma iniziai a interessarmi un po' di più, quindi da dietro la colonna iniziai a spostarmi. Iniziai a spostarmi, iniziai a mettermi un po' più... Uh, in posizioni un po' migliori. E io in quel periodo mi parlò così. Uh, diciamo che uh, lui arrivò al mio cuore in questa maniera qua, prima mi, mi ha fatto comprendere che realmente c'era un Dio, c'era Dio, c'è Dio, mi ha fatto comprendere che realmente lui c'era, e poi piano piano mentre ascoltavo, piano piano quando ascoltavo iniziavo ad interessarmi di più, e c'è da rendersi conto di una cosa che io ho fatto, cioè io ho fatto un... A gennaio fino a, a ottobre ho fatto un anno, un anno nella chiesa cattolica non ho, mai, non ho mai comprato una Bibbia, ho fatto un anno nella chiesa cattolica non ho mai comprato una Bibbia, oh, avevo sì un Vangelo che mi aveva dato questa suora qua e, e basta, e non avevo mai comprato una Bibbia, non avevo mai iniziato a leggere, a leggere la Bibbia allora inizio, a, inizio in questa, in, a parlarmi in questi modi qua no? a rispondere, a far sì che le persone rispondessero ai pensieri che giravano nella mia mente in quel periodo dovevo operarmi all'occhio sinistro e io andai in ospedale per essere operato all'occhio sinistro e quando andai in ospedale per essere operato all'occhio di sinistro nella mia stessa stanza aveva messo, mi aveva messo davanti un, eh, un cristiano evangelico però sinceramente... Uh, non fu di chissà quale portata quell'incontro perché io ero attaccato alle mie convinzioni lui ogni tanto mi diceva qualcosina ma non fu un incontro uh, che cambiò la mia vita iniziò a cambiare Dio ha iniziato a cambiare la mia vita lui stesso perché io dovevo essere operato all'occhio sinistro fui operato all'occhio sinistro però la sera prima di essere operato all'occhio sinistro io essendo che già iniziavo ad aprire un po' le orecchie e gli occhi alle cose del cielo uh, perché appunto vedevo queste risposte ho detto signore io se tu ci sei uh, io ho bisogno che tu mi aiuti, mi dai la forza no? anche per questo piccolo intervento uh, allora ho fatto quella preghiera in quel momento ho sentito proprio una presenza, una, qualcosa appoggiarsi sopra il mio petto allora piano piano le mie, le mie idee si confermavano sempre di più. Dio si stava iniziando a rivelare nella mia vita piano piano. E allora il giorno dopo ho fatto l'intervento, grazie a Dio è andato tutto bene. E uh, Poi io sono una persona che in ospedale non riesce a stare. E il, ho fatto un giorno in ospedale, il giorno dopo dovevo essere controllato dal medico. Allora ho pregato e ho detto signore ti prego. Fa che quando il medico mi incontri mi dica uh, queste determinate parole e mi lascia andare. Io sono andato dal medico a fare la visita, il medico ha ripetuto a pappagallo le parole che io nel mio cuore avevo chiesto al Signore che il medico arrivasse a ripetere e poi mi ha fatto uscire. E allora anche lì ho visto in qualche modo la, la mano di Dio. Diciamo che sono stati questi piccoli modi, uh, piccoli per noi, che possono essere piccoli ma veramente quando tu rifletti, pensi e guardi uh, a ciò che Dio ha ammirato, uh, sono cose grandi, non sono cose piccole. Dio è un Dio di misericordia, un Dio di compassione, un Dio buono, lui ci parla, poi vuole che ognuno di noi apra il proprio cuore, Dio è un Dio veramente di amore, di grazia, di misericordia, un Dio giusto e meraviglioso allora la mia fede si confermò sempre di più in Dio man mano che la mia fede si rafforzava io però crescevo nei credi cattolici perché giustamente conoscevo quella realtà perché ripeto, quell'incontro con, quel, con quel fratello evangelico è stato talmente lieve che non me lo ricordavo cioè, la sua fede, le, cioè, non, non, non davo peso, non ricordavo e, però io mi fortificavo nella mia fede cattolica uh, allora... Essendo che comunque per, per compiacere Dio nella fede cattolica, poi le Ave Marie, il rosario, le statue e statuine, la mia fede si fortificava in quello e quindi io iniziai a fare un piccolo... Oh, avevo messo una mensola, sopra avevo messo varie statue, poi avevo iniziato a dire il rosario tutti i giorni. Ho iniziato a dire il rosario tutti i giorni, io dicevo tutti i giorni e dicevo il rosario. Ho fatto così per otto mesi. Poi è arrivato il tempo in cui, uh, intanto io mi fortificavo in quella visione, poi è arrivato il tempo in cui io iniziai a lavorare dove ancora oggi lavoro e incontrai mio cugino che è un testimone di Geo, allora lui, io, ovviamente è forte della mia fede cattolica, lui della sua, da testimone di Geova, ogni tanto mi buttava lì la cosa delle statue, la cosa di, della Madonna, no? io però oh, trovavo le mie risposte dalla, ma, dalla suora o da un prete, trovavo le risposte per controbattere, diciamo, per chiudere quella voce dall'altra parte, dalla quale lui mi diceva non farti statue, non bisogna pregare la Madonna e così via. E Io, però io, e questo è più che altro lo dico per i fratelli, per, per gli amici cattolici. Facciamoci domande, ma lo dico anche per i fratelli uh, i fratelli in Cristo uh, per qualsiasi persona. Impariamo a porci sempre delle domande, perché uh, nella parola è scritto il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. La mancanza di conoscenza deriva dal fatto che non ci si pongono delle domande. Perché? Perché se io mi pongo delle domande, cerco delle risposte, Dio mi, fa, mi dà le risposte e la mia mancanza di conoscenza sparisce. Ecco, poniamoci sempre delle domande, perché Dio vuole che il suo popolo si ponga delle domande, perché per arrivare alla verità bisogna porsi delle domande e poi ricerchi le risposte, ma se non hai domande non avrai neanche risposte, perché se non ti poni delle domande non arriverai mai ad avere delle risposte. Allora io però delle domande me le comunque continuavo a pormele, io ancora avanti andavo nella mia fede cattolica, oh, sono arrivata a fare la comunione, a fare la cresima, bramavo, la, ero arrivato a bramare la cresima perché mi insegnavano che la cresima era le, la, la riunione con Dio. E allora io bramavo tutto questo, ho fatto la cresima, ho oh, continuato ancora per qualche mese nella, nella chiesa cattolica, Ogni tanto con questo mio cugino ci si scambiava qualche parola, però io rimanevo sempre fermo, però pregavo, pregavo, dicevo vabbè signore, se la mia preghiera è sempre stata questa e ancora oggi lo è e continuerà a esserlo fino all'ultimo giorno della mia vita, perché? perché a me interessa non fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha chiamato, e la mia... La mia, doma, la mia richiesta è stata sempre quella, signore se io sto camminando nell'errore, se ci sono uh, dottrine che, in cui sbaglio, cioè, guidami, guidami, rivelati, fammele conoscere, fammi conoscere la tua volontà perché io voglio servirti nel modo migliore, nel modo giusto, secondo quello che vuoi tu e non secondo quello che voglio io. E io continuavo a fare questa preghiera e continuavo nel mio cammino, e dicevo signore se tu non mi dici niente io sto saldo in, in quello che sto facendo. Uh, allora, però ogni tanto mi ponevo qualche domanda e mi dicevo, va, ah, la Madonna, mi dicono che non è da Dio, ma a me sembra che fa cose buone, appare ai bambini, guarisce, fa, signore, ma, cioè, effettivamente se non dovesse essere da parte tua perché succede, no? Allora, arrivò una sera che... Io proprio piangendo, perché ero un po' in, in crisi sinceramente, perché volevo capire se effettivamente stavo facendo la cosa giusta. Quindi arrivai piangendo ai piedi del Signore, facendo la mia solita preghiera, poi andai a letto sempre con le mie solite convinzioni. Il giorno dopo mi alzai e ho preso la Bibbia, perché poi avevo no, l'applicazione sul computer... Uh, andai, a leggere, andai a leggere dei passi della parola di Dio quel giorno era il giorno in cui Dio mi aprì gli occhi perché? Perché mentre stavo leggendo la parola di Dio uh, e stavo confrontando uh, ciò che uh, sono i messaggi della Madonna quello che lei dice ho iniziato a, con stavo confrontando i messaggi della Madonna con la parola di Dio ecco, e in quel momento lì lo spirito di Dio ha aperto i miei occhi perché in quel momento lì mentre stavo leggendo oh, iniziai a, a piangere oh, rimasi pietrificato e iniziai a piangere perché vidi l'errore cioè io vidi l'errore di quello che stavo facendo vidi l'errore del, del mio cammino allora dissi signore ma com'è possibile io sto cercandola di fare la tua volontà e poi mi metto ad adorare statue mi metto a pregare la madonna, io ho detto signore ma non è questa la tua volontà, io piansi per un po', poi mi sono alzato, ho chiuso tutto, mi sono alzato, sono andato in camera e ho iniziato a buttare tutto quello, sta, tutte quelle statue che avevo in alto sopra il, la, la mensola, ho buttato via tutto. Uh, allora mi, mi sono allontanato dalla chiesa cattolica subito, io poi... Credo che uh, quando Dio ci apre gli occhi, se rimaniamo fermi nel luogo dove siamo, cioè, o diventi una voce fuori dal coro che professa la verità e quindi parli, ma se rimani lì e fai finta di niente, sì, non adori, non preghi, ma rimani con loro, commetti un errore gravissimo. Io mi allontanerei subito. E per un periodo sono stato lontano dalle da chiese cattoliche, cioè in periodi non ci sono più entrati in una chiesa cattolica, però sono stato da solo, io con mio fratello, e per, per un po' di tempo, però poi mm, erava, stavamo da soli. Poi mi è capitato di avere due sogni particolari dove mentre io eh, entravo in un bar... Uh, un uomo mi ha fermato e mi ha detto però devi andare in chiesa, allora ho fatto due sogni simili con sempre un uomo che mi fermava e mi diceva di andare in chiesa, insomma in una comunità, allora io ho detto vabbè non so, cerco su internet, ho cercato e è saltata fuori una chiesa evangelica, allora ho detto ma proviamo, cioè cioè sono andato lì, ho visto gli orari, sono andato in questa chiesa evangelica, mentre le persone entravano, oh, devo dire che eh, prima di entrare dentro ho fermato qualcuno e ho detto ma qua per caso avete stato e pregate stato Madonna Santi, tutte queste cose qua. Allora mi ha detto no, no, no, no, ok, allora in... ero una chiesa Adi, allora poi sono entrato, ho frequentato per un annetto la chiesa Adi. Dopo cinque mesi che sono entrato nella chiesa Adi sono stato battezzato con lo Spirito Santo. Sono stato battezzato con lo Spirito Santo 4-5 mesi, settembre, ottobre dicembre, 4 mesi sono stato battezzato con lo Spirito Santo per la grazia di Dio, uh, ho frequentato la chiesa evangelica per un po' di tempo, poi mi sono staccato per, uh, insomma per divergenze di, di pensiero in, in determinate cose, in determinati insegnamenti insomma oh, sono uscito da lì oh, poi ho, ho avuto diciamo i miei <ride> le, mie, le mie battaglie spirituali le mie, i miei scontri dottrinali ho passato tanti fuochi dottrinali per riuscire a ad arrivare a a stabilizzarmi nella grazia di Dio nella, nella parola di Dio ho passato tanti fuochi dottrinali nel mio cammino io sono convertito da dieci anni e devo dire che uh, in questi dieci anni Dio ha lavorato molto sulla mia persona nel senso che ha lavorato molto su mi ha fatto lavorare molto su su me stesso su uh, sulla base dottrinale, comportamentale, uh, insomma, ha lavorato tanto su di me uh, in, questi, in questi dieci anni. È stato più un lavoro personale più che altro. Devo ringraziare, devo ringraziare Dio. Poi, vabbè, ho passato qualche altro tipo di, di comunità. Uh, diciamo ci sono state diverse, diverse comunità che ho girato per comunque per cercare quella che mi sembrava più, più corretta uh, anche se ovviamente sappiamo che comunità perfette non ce le sono poi ci sono dei fondamenti che la comunità non deve toccare, non deve togliere uh, perché se no giustamente te ne devi separare uh, però vabbè io come dicevo l'altra volta nell'altro video Uh, prima avevo un ragionamento tutto errato, pensando al fatto che comunque vabbè, quando Cristo è con te non hai bisogno di nient'altro, era un, un atteggiamento sbagliato, atteggiamento che oggi non ho più. Però vabbè, diciamo che questa è stata la... come Dio mi ha, mi ha portato a Lui. C'è stato un periodo quando ero ancora nella Chiesa Cattolica che io pregavo attraverso dei libricini che mi aveva dato questa Suora, essendo che nel Cattolicesimo vado a fare la confessione, mi ricordo che un giorno andai a fare la confessione, entrai, sono entrato da questo prete, mi sono seduto, questo prete mi ha guardato e mi ha detto, però tu non devi pregare con preghiere scritte. <ride> anche lì Dio confermava la sua presenza, ancora ero nel cattolicesimo e, e mi confermò anche in quel momento lì, infatti poi io buttai quelle cose e insomma iniziai a pregare piano piano aprendo il mio cuore alla gloria di Dio no? nel cattolicesimo ti danno preghiere su preghiere da recitare Dio non vuole preghiere su preghiere da recitare Dio vuole semplicemente che noi apriamo il nostro cuore che noi preghiamo lodando, innalzando, esaltando Lui, ringraziandolo cioè non c'è bisogno di fare preghiere scritte. una preghiera scritta, ripetuta, a pappagallo non ci cambia la vita perché poi a volte diventano appunto diventa tutta roba di religiosità senza però un succo con, di un cuore ben aperto spremuto alla presenza di Dio e noi invece dobbiamo realmente aprire il nostro cuore a Dio diciamo che è stato Dio stesso piano piano ad ammaestrarmi in tante cose oh, sia quando ero nella chiesa cattolica eh, sia in questo, in questo mio, il mio cammino in questo mio cammino da figliolo di Dio Altre cose da, da dire adesso sinceramente non, non mi vengono in mente. Poi vabbè sono stato battezzato in acqua, ho dovuto aspettare tanto per il battesimo in acqua perché comunque poi sai oggi le chiese hanno tutto un loro modo a di di far attendere i cristiani che veramente desiderano essere battezzati, ma se non fai parte della loro denominazione non ti battezzano, quindi devono prima assicurarsi che tu fai parte della loro denominazione. Poi, dopo, quando hai frequentato per almeno un anno, un anno e qualcosa, allora prendono in considerazione la, la cosa di battezzarti. E... Poi vabbè, io ho visto tante altre cose dopo, potrei... Uh, anche per, per mia moglie, io mh, pregai il Signore, essendo che non sapevo se, uh, qual era la volontà di Dio, desideravo servire Dio. Però dicevo: Vabbè, Signore, anche se poi metti una moglie accanto, per me va bene. Però, essendo che io non sapevo qual era, qual era la sua volontà, ho detto: Signore, allora io non sto frequentando comunità, quindi se tu vuoi, me la porti a casa la moglie. <ride> Però deve essere così così così intendevo a carattere fisico. Ho richiesto una persona che abbia un mio carattere che sia spiritualmente come me che cerchi Dio, che cerchi la verità. Eh? E, e Dio me l'ha portata a casa. <ride> Dobbiamo ringraziare Dio perché è veramente se noi confidiamo, abbiamo fiducia in Dio, apriamo il cuore all'amore della verità, cerchiamo il volto di Dio, Dio non ci fa mancare quello che ci serve. e... Uh, opera in, in tuo favore, me l'ha portata a casa con lo stesso mio carattere, infatti quando lei pregava che ancora non ci conoscevamo, che poi quando ci siamo incontrati Uh, ci siamo raccontati un po' le cose lei pregava, io pregavo pregavamo nella stessa maniera abbiamo lo stesso tipo di mentalità nel senso che non ci accontentiamo vogliamo conoscere la verità non è che se qualcuno mi dice qualcosa io accetto, punto io ho bisogno di comprenderla di capire se realmente è da parte di Dio se veramente Dio insegna quello e uh, io ho avuto tre figli Uh, anche lì Dio ha messo la sua mano, in tutte e tre le gravidanze Dio ci ha sempre avvertito prima di uh, capire che era incinta che, uh, che lei era incinta e quando io pregai dicendo signore quanti figli mi vuoi dare uh, pregai io da solo senza dire niente a mia moglie mia moglie quella stessa notte sognò la, uh, la nostra discendenza e sognò oltre alla figlia che già c'era altri due maschi con il nome di Matteo ed Emanuel, eh, e infatti poi dopo sono arrivati altri due maschi, eh, Matteo ed Emanuel, no? l'ultimo, il terzo, Dio con noi, il Signore no, sigilla le, le vite dei Suoi figli, Dio è con noi per la grazia di Dio, Gesù Cristo ha manifestato pienamente la, la sua grandezza, la sua divinità, come Dio che si è manifestato in carne, Oh, un Dio potente un salvatore eterno che non ci lascia non ci abbandona eh, penso che potremmo raccontare tante testimonianze di quello che Dio poi ha fatto nella nostra vita anche momenti di guarigione oh, come Dio ci parla come Dio ci guida ci sostiene ci aiuta ecco noi dobbiamo veramente tenere il cuore e le orecchie fissi verso lui guardare guardare attentamente verso il cielo perché l'aiuto il soccorso arrivano dall'eterno io benedico tutti i figlioli di dio uh, tenendo ad essa sempre alla mente di tutti dicendo fatevi domande ponetevi domande cercate la verità non vi accontentate mai solo di quello che vi insegnano è importante ricevere quello che ti insegnano ma poi cercare di capire se effettivamente è vero è vero o non è vero Paolo appunto lo sappiamo tutti, la chiesa di Ibereani oh, veramente furono elogiati per il loro atteggiamento di ascoltare e, e, e cercare di capire se effettivamente le cose stavano così. E non è una cosa che noi dobbiamo smettere di fare, dobbiamo ascoltare sempre e poi capire se effettivamente è così, scavando nella parola di Dio per capire se effettivamente le cose sono proprio come ce le hanno dette. Uh, io vi do la pace, vi benedico tutti, nel nome di Gesù, pace.